Eh, io partecipo al progetto eh, con il regista Alessandro Gallo, ehm, ovvero che eh, in questi anni ci ha aiutato a conoscere eh, quelli che sono le mafie e quindi eh, dove lavorano, dove agiscono nel, nel loro concreto e quindi sono riuscita a imparare, eh, anche grazie appunto al laboratorio di teatro, Um, molti um, argomenti che prima non um, almeno ne avevo sentito parlare ma non così ap approfonditamente se si può dire <ride> devo dire che da tre anni uh, parlo grazie al linguaggio del teatro di questo argomento che è la mafia e mi sono trovata molto bene perché um, in questo modo sono riuscita anch'io insieme al mio al gruppo a um, far conoscere ai giovani e quindi a tutti i ragazzi che come me eh, prima non hanno avuto la possibilità di conoscere ehm, questo, questa criminalità. A gennaio andremo a Napoli a fare uno spettacolo proprio contro le mafie eh, in un territorio dove comunque le mafie sono, sono molto radicate rispetto al nostro territorio. Quindi trovo che sia mh, qualcosa di... Mh, di nuovo per me comunque andare in un territorio che non ho, non ho mai visto e fare comunque uno spettacolo contro le mafie in un territorio di mafia. Con questo spettacolo noi mh, parleremo delle mafie che sono stabilite qui al nord che mentre al sud eh, sono eh, disposte nelle varie regioni e quindi eh, ce n'è, mettiamo una in Campania, una nella, nella parte più, più a sud e quindi nella Calabria e la mafia in Sicilia. Eh, qui al nord agiscono tantissime mafie, sia quelle ehm, estere che quelle che invece sono eh, radicate qui in Italia. Quindi troviamo sia la Camorra che l'Andrangheta, la, la mafia, ehm, ma anche ehm, mafia russa, ucraina, eh, di tutti i paesi eh, dell'est ehm, che... Eh, si suddividono nel, nel territorio dell'Emilia Romagna, e appunto in, in diversi settori, che possono essere l'edilizia come appunto il, il pizzo che tanto, ehm, tanto viene criticato al sud, eh, ma non viene invece ehm, ehm, visto come una realtà che è anche qui al nord, eh, di cui invece non si parla.